Sì, grazie. Rapidissimamente ripercorriamo la storia recente di Campotestaccio, che fino al 2006, ricordo, è stato un impianto sportivo comunale, nel 2006 l'idea di realizzare un parcheggio sotterraneo, epoca veltroniana. Eh, questo progetto eh, è stato poi sottoscritto effettivamente durante il, la consigliatura, la sindacatura eh, alemanno. E durante la stessa eh, consigliatura è, è stata revocata la concessione, quindi questo eh, parcheggio sostanzialmente non si è mai eh, realizzato. Nel 2013 arrivano il, nuove elezioni, quindi mm. sindaco, zi, eh, sindaco Marino Alfonsi presidente di municipio Zingaretti presidente della regione Lazio tra il 2013 e il 2016 sostanzialmente non avviene nulla per Campotestaccio tanto che in effetti nel 2016 all'inizio dell'attuale consigliatura eh, ricordo all'inizio del, del nostro mandato il articoli sul messaggero che presentavano appunto Campotestaccio come una discarica a cielo aperto popolata da topi eccetera tra il 2016 e il 2020 cosa è successo? Innanzitutto è stato aggiornato il piano urbano parcheggi, e quindi è stato eliminato campo testaccio dal da piano urbano parcheggi. È stata effettuata la bonifica dell'area e è stata infine eh, ricoperta la buca diciamo così, eh, che, che, si era, che, che era rimasta dopo aver tolto il, eh, la spazzatura che si era lì accumulata. E tutto questo quindi è stato fatto dal Dipartimento Mobilità, Dipartimento Ambiente e Dipartimento Sport. Eh, nel 2019 arriviamo alla classificazione degli impianti sportivi comunali dove l'Assemblea Capitolina recepisce le indicazioni provenienti dal Municipio e quindi classifica Campo Testaccio come impianto di competenza municipale. Eh, classificazione che ricordo da subito è stata accolta negativamente in realtà dal municipio ricordo addirittura l'assessore allo sport che si disse sorpreso di questa eh, decisione quindi nel frattempo abbiamo lavorato come era d'accordo eh, tra tutti i componenti della commissione tutti i consiglieri a aggiornare questa classificazione io in qualità di Presidente della Commissione Sport ho inviato tre note tra ottobre, novembre e dicembre a tutti i municipi. L'ultima eh, è stata una risposta data 30 dicembre da parte del primo municipio che comunicava di non avere novità da, eh, da comunicare, motivo per cui appunto, abbiamo lavorato all'aggiornamento della eh, classificazione degli impianti, prendendo atto tra l'altro che l'impianto, diversamente dalle indicazioni dati al Municipio, è chiaramente un impianto di rilevanza cittadina e quindi con questa mozione chiediamo di dare seguito al, alla volontà che di fatto è, ripeto, è eh, manifestata anche dallo stesso municipio che appunto ha fatto ricorso alla regione per eh, stabilire un protocollo per la gestione dell'impianto e quindi stabilire che l'impianto sia di competenza dipartimentale un impianto di rilevanza cittadina questo è l'impegno che chiediamo alla giunta e alla sindaca grazie